ragazzi, di nuovo insieme, oggi si va a parlare di note cromatiche, note di approccio cromatico, cromatismi, chiamati in, in vari modi, sono quelle note che non eh, necessariamente fanno parte dell'accordo in questione, ma che ehm, servono per, diciamo, raggiungere ehm, la, la fondamentale o qualsiasi altra nota dell'accordo successivo. Eh, con una nota cromatica ovvero eh, un semitono sopra un semitono sotto alla nota da facciamo un esempio semplicissimo eh, due accordi do minore fa maggiore sto suonando do mi bemolle sol quindi tonica terza quinta per arrivare eh, in questo caso vado sulla tonica dell'accordo successivo del fa, eh, posso utilizzare questo elemento cromatico che sentite non fa parte ovviamente de, dell'accordo di Do minore perché suono in Sol bemolle della quinta bemolle che è la il semitono sopra al Fa, quindi alla nota di addivo all'accordo successivo. Oppure potrei anche sto suonando tonica, seconda, terza minore, oppure tonica, quinta, terza minore, terza maggiore addirittura su un accordo minore, ma funziona perché è una nota appunto cromatica, un cromatismo che mi porta ancora a fa, questa opzione si può eh, utilizzare. Eh, Ovviamente, quando vogliamo, ma non necessariamente, eh, diciamo, come destinazione sulla tonica dell'accordo de successivo. Ad esempio, potrei utilizzare questa, questo trucchetto, chiamiamolo così, per andare per esempio sulla terza del Fa, quindi sulla terza del secondo accordo. Quindi potrei suonare questa linea: Do Mi bemolle: Sol. di fare. Andiamo a sentire con una base, eh, questa volta ho scelto uno standard famosissimo, autunnezzo, 150 bpm e andiamo a inserire qualche elemento. Per ora restiamo ovviamente sul working cordale, quindi cercherò di non suonare le note, della scala di ferimento ma solo tonica terza, quinta e settima con l'aggiunta dei cromatismi Thank you. come eh, il working prende una forma un po' più lineare, quindi scorrevole, grazie appunto a questo inserimento dei cromatismi, eh, altrimenti le note di approccio possono anche non essere cromatiche, eh, ad esempio posso andare su, restiamo un attimo, in do minore e fa maggiore, eh, posso andare sulla tonica. O, come dicevo prima su qualsiasi altra nota del, del secondo accordo eh, arrivandoci ad esempio dalla quinta dell'accordo oppure dalla terza andiamo a vedere do faccio la stessa cosa prima mi bemolle nonca terza minore quinta ho suonato un la perché il la terza maggiore dell'accordo successivo oppure ehm, da, dalla settima dell'accordo successivo quindi mi in questo caso facciamo fa maggior 7 mi quindi che è uguale alla nota di approccio cromatico in questo caso oppure la quinta Questa è un'altra opzione che avete, eh, oppure l'approccio eh, cromatico ma con due note cromatiche, ovvero ad esempio se voglio andare su, su Fa, posso suonare Do, Re, Sotto mi tono sopra e nota di addivo. Pure. Questa è un'altra opzione che vedete meglio scritta. Rendiamo eh, un attimo con la base. Inseriamo anche questi elementi e sentiamo. Che, se il nostro working comincia a prendere ancora più forma oltre agli elementi ultimi visti quindi variazioni ritmiche cioè... eccetera <SILENCIO> Eccetera eccetera Quindi direi che anche per oggi Gli elementi sono tanti Lavorateci con molta calma Quindi ogni argomento Che abbiamo preso eh, dedicateci il più tempo possibile eh, divertitevi perché lo studio è anche divertimento eh, come il divertimento è anche lo studio <ride> eh, cambiate ovviamente gli standard questo è il primo che oggi non sommette ma anche uno dei più eh, dei più suonati in assoluto e poi eh, continueremo con il walking scalare, quindi ci vediamo al prossimo video.